2021. Utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza, abbiamo le carte dell'arcangelo Michele e abbiamo la eh, gli angeli della natura che ci aiutano in questa lettura angelica. Prima di iniziare la lettura angelica facciamo una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'arcangelo Michele e dei nostri angeli. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e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 di allontanare tutte le energie egoiche di giudizio, di rabbia, di gelosia, di competizione, di dolore, di sofferenza vi chiedo con amore di eh, elevare la nostra energia, le nostre vibrazioni, frequenze, le nostre intenzioni, parole d'azione e di allinearci alla frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele vi chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo l'amore, la luce, la pace, la guarigione, la bellezza, la spensieratezza, l'armonia l'abbondanza infinita. Chiedo massima protezione, guida e assistenza per me e tutte le persone coinvolte che con tanto amore ci stanno seguendo in questa lettura angelica. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli e agli esseri di luce che stanno partecipando in questa lettura angelica e così è e così sia. Allora... Iniziamo dalle carte dell'arcangelo Michele, peschiamo tre carte... Allora sono uscite due carte contemporaneamente, gli angeli vegliano sui tuoi figli e la situa questa situazione è già risolta, sicuramente c'è qualcuno che è un po' preoccupato magari per i propri familiari oppure per i propri cari, i propri animaletti e la, ri la carta risponde di stare tranquilli, le persone a te care sono al sicuro. Concentrati sull'alimentazione, su un'alimentazione sana, ok? Sulla salute perfetta e divina. È importante perché alle volte noi ci preoccupiamo tanto per gli altri, e dovremmo iniziare a preoccuparci per noi stessi. Usa l'immaginazione, ok? E riceverai la tua risposta, visualizzerai la tua risposta. Ora vediamo, parliamo di abbondanza, quali sono i consigli per questa settimana per aiutarci a manifestare più abbondanza, più ricchezza, eh, per aiutarci nella manifestazione dei nostri obiettivi? Allora, natura generosa, connettersi un attimino con la natura per uscire dalle energie caotiche. Oggi è uscito il sole finalmente, quindi anche noi usciremo un po' nella natura dopo questa meravigliosa lettura angelica, pausa di tranquillità, c'è cioè proprio bisogno un attimo di ritrovare il centro, di lasciare andare tutti i pensieri, le paure, le preoccupazioni, assolutamente di disconnetterci dal mondo esterno, quindi due carte che ci stanno un attimino invitando a ritornare al centro, a ritornare dentro di noi e poi gli invito a lavorare, concretamente molti di voi in questo momento hanno degli obiettivi dei sogni eh, magari lavorate tanto di testa però bisogna passare anche all'azione ok vediamo cosa invece gli angeli della natura ci vogliono dire gentilezza si gentile con te stesso e con gli altri Questa è una carta importante fondamentale l'angelo della gentilezza che ci invita un attimino a lasciare andare rabbia, rancore, è un viaggio, ok? Focalizzati nel viaggio, nel presente, la destinazione non, è, non, è, non ti darà gioia quando arriverai alla, a destinazione, devi provare gioia durante il viaggio, poi vediamo nello specifico che cosa ci vogliono dire. Eh, eccola qua. Parliamo di prosperità, quindi la prosperità assolutamente fa parte del tuo disegno, di questo disegno, quindi eh, assolutamente... Se seguiamo i consigli degli angeli, possiamo raggiungere i nostri sogni di abbondanza e di prosperità. Quindi lasciamo andare le preoccupazioni, dice l'Arcangelo Michele, questa situazione è già risolta. Alle volte non riusciamo a focalizzarci nei nostri obiettivi perché ci preoccupiamo per i nostri cari o per il nostro cagnolino, piuttosto che per i nostri fratelli e sorelle o i nostri genitori o i nostri figli. E quindi eh, diciamo abbiamo quasi un senso di colpa di dedicarci ai nostri sogni obiettivi perché dobbiamo pensare a loro ma non è così ok eh, assolutamente se possiamo laddove abbiamo la possibilità cerchiamo di essere più presenti possibile di stargli vicini ma anche di focalizzarci nella nostra vita i nostri cari stanno bene se avete avuto dei mh, avete una situazione in cui una persona è stata poco bene di salute eh, la guarigione è alle porte in quanto questa situazione è già risolta quindi nel piano spirituale già risolta quindi stai tranquilla stai serena che tutto andrà bene nel migliore dei modi ok anche perché comunque la risoluzione eh, divina diciamo così eh, alle volte è anche diversa da come ce l'aspettiamo noi da quello che da quelle che sono le nostre aspettative terrene però per un nel piano superiore tutto è perfetto tutto è già risolto quindi cerchiamo anche di focalizzarci su noi stessi sui nostri sogni e sui nostri obiettivi questo sì, ma cerchiamo di amare un attimino di più noi stessi, cerchiamo di... Eh, nutrire il nostro corpo con cibi sani e nutrienti lasciando andare magari cose chimiche eh, piuttosto che mh, additivi piuttosto che zuccheri, grassi cerchiamo di mangiare più frutta e verdura cerchiamo di eh, magari lavarla bene di mangiare magari frutta e verdura biologica là dove possiamo o comunque di lavare bene la frutta e la verdura eh, mangiare cereali integrali magari privilegiare la quinoa il miglio, il grano seraceno, che sono dei grani molto più sani, più proteici, eh, lasciamo andare magari le farine bianche che gonfiano. Eh, io mi sto rivolgendo in particolar modo alle anime sensibili come me, agli operatori di luce, agli angeli sulla terra, eh, a quelle persone che magari soffrono di intolleranze al glutine, e questo perché il corpo si è molto più sensibile rispetto alla maggior parte delle persone, e quindi il corpo ha bisogno di ricevere cibi sani e nutrienti questo perché perché si elevano le nostre vibrazioni e frequenze cioè per avere anche dei risultati concreti nella materia nella vita di tutti i giorni eh, diciamo mangiando bene poi noi stiamo meglio abbiamo un umore più eh, mh, più abbiamo più proviamo più gioia più allegria più spensieratezza riusciamo a connetterci meglio eh, con i nostri angeli con le nostre guide superiori col nostro sé superiore con la nostra Anima, eh, voglio fare proprio un video dove spiegare appunto la differenza che c'è tra, eh, tra la mente e il cuore, ok? Perché il cuore ci consente veramente di eh, fare le azioni giuste nella direzione dei nostri sogni. Eh, dobbiamo uscire dai conflitti, anche dai conflitti con le altre persone, quindi una pulizia non solo nell'alimentazione ma anche una pulizia energetica laddove non si riesce a trovare, eh, come dire, un punto di incontro con le altre persone meglio tagliare le corde perché questo può veramente danneggiare la vostra energia vitale dice l'arcangelo michele qua stiamo parlando di mantenere alte le frequenze infatti molti di voi si stanno ponendo la domanda come posso fare io a uscire da questa situazione a raggiungere il mio obiettivo a, a stare bene insomma a prendere le decisioni giuste e qua l'invito è usa l'immaginazione troverà la risposta però un altro invito potrebbe essere quello di visualizzare il successo nel senso che se io voglio eh, raggiungere un determinato obiettivo eh, voglio iscrivermi a un corso voglio viaggiare voglio aprire la mia attività cerco di visualizzarmi come desidero vedermi come desidero vivere la mia esperienza di vita anche se in questo momento la mia vita non è come vorrei come, come io vorrei sentirmi cerchiamo di sentire quelle emozioni di provare quelle emozioni di, di avere quelle immagini chiare e precise di come noi vogliamo vivere la nostra vita ogni giorno va bene eh, diciamo che facendo questo ricordiamoci che la, la mente eh, non riconosce ciò che è reale da ciò che è immaginato nel senso che quando noi immaginiamo una cosa e associamo un'emozione molto forte alla nostra immaginazione eh, noi stiamo creando una realtà perché per inconscio quell'immaginazione è reale va bene ecco perché molte persone alle volte nella maggior parte dei casi manifestano situazioni negative perché non hanno fatto altro che immaginare eventi negativi emozioni negative chi ha invece la capacità naturale di sintonizzarsi nelle frequenze più alte utilizza consapevolmente questo sistema di immaginazione per creare la realtà che eh, vuole ricordiamoci che ripeto l'ho già detto in una precedente video tutto ciò che è, mm, che abbiamo nella materia è stato creato prima nell'immaginazione arriva da un'idea da un'intuizione va bene quindi per connetterci nei reami più alti per connetterci con i nostri angeli per ricevere guida divina per ricevere la guida della nostra anima è importante mantenere alte le frequenze avere un'immaginazione chiara un focus chiaro nella direzione dei nostri sogni obiettivi per fare questo un modo modo potente è anche quello di staccarci dal caos, l'invito è quello di uscire dalla terza dimensione, dalla, dalla, dalla vita moderna, eh, dal, dal traffico, uscire un po' dal, eh, dalla vita mondana per entrare nel nostro spazio sacro e quindi ci vuole una pausa di tranquillità, l'invito è anche quello di connetterci con la natura, di andare un pochino nella natura a meditare, a pregare, ad ascoltare il suono. Eh, le frequenze della madre terra perché questo ci armonizza ci riporta al centro ci distoglie dalla mente che mente ci riporta nel cuore eh, fare delle passeggiate ascoltare le affermazioni positive o fare delle affermazioni positive anche nella natura eh, io uso fare logo ceiling nella natura e anche le affermazioni positive eh, aiuta veramente a ritornare nel centro a, a riportare anche il focus nella direzione giusta una volta fatto questo una volta che tu energeticamente sei pronto sei pronta stai vibrando a una certa frequenza ecco allora è venuto il momento di agire agisci quando sei pronto agisci quando sei in frequenza in armonizzazione nella frequenza dei tuoi sogni mai agire quando stai male Va bene? Perché se no trasmetti queste forze anche all'esterno, alle altre persone, all'ambiente e potresti non, non ottenere dei risultati vincenti, quindi è importante ad esempio anche prima di fare una telefonata, inviare una mail, eh, piuttosto che mh, avere un, quando hai un appuntamento importante di lavoro, un colloquio, eh, insomma in questi casi è importante fare anche una bella preghiera di protezione prima di questi. Di questi di questi eventi importanti, va bene? Quindi agisci assolutamente, sì, lavora concretamente, magari quanto, da quanto tempo stai rinviando, stai rimandando e dici ah dovrei fare questo, dovrei scrivere questo, dovrei chiamare questa persona, dovrei contattare questa persona, dovrei propormi a questa azienda, dovrei mandare il curriculum a queste persone. Ecco, diciamo che Agisci nel momento in cui la tua energia è molto alta, fai una bella preghiera di protezione e poi lascia che tutto arrivi eh, nel momento giusto, seguendo anche una sincronicità divina. I tempi di Dio, ricordiamoci sono un po' diversi dai nostri, però l'ultima carta parla di prosperità, di successo. E quindi assolutamente il tuo progetto se tu segui i consigli dell'Arcangelo Michele e degli Angeli raggiungerai mm, il successo, raggiungerai i tuoi obiettivi. Quindi sii un po' gentile con te stesso e cerca anche di essere gentile con gli altri perché a forza di pensare eh, che le cose non stanno funzionando o che c'è qualcosa che non va o però magari sei arrabbiato arrabbiata per fesserie con le altre persone... Cerca, chiedi pa di perdonarti, perdonati e cerca di essere più gentile con te stesso e con gli altri perché veramente mh, ce n'è bisogno. Va bene? Perché se no rischi poi di creare conflitti con le altre persone, ok? Laddove invece tu sei la vittima di eh, qualcuno che eh, diciamo non è stato molto gentile con te, prega. E fai un grande lavoro di perdono e di compassione, diciamo che, eh, diciamo che questa carta l'invito è di essere un angelo in terra, di essere un esempio di amore, di pace, di perdono di compassione sulla terra, Le volte ce ne dimentichiamo Invece è importante. Allora, Journey, lì sei nel viaggio, ok? Molte persone vogliono arrivare a un certo traguardo e si perdono l'entusiasmo del, del viaggio, no? Eh, vorrebbero tutto e subito, vorresti tutto e subito. Eh, io vi posso garantire che nella mia vita ho raggiunto dei traguardi. Eh, che mi ero prefissata mesi prima, anni prima e nel momento in cui li ho raggiunti non ero particolarmente entusiasta eh, e questo perché o perché ero circondata dalle persone sbagliate o perché eh, ero poco grata di quello che avevo raggiunto quindi cerchiamo di essere grati per quello che abbiamo adesso e ripeto se c'è qualcosa o qualcuno che vi sta impedendo oh, di vivere nella gratitudine nella gioia Uh, siate onesti, siate sinceri con compassione cercate di aggiustare le cose laddove si può ritrovare uno stato di armonia però se qualcuno vi sta ostacolando nel raggiungere i vostri sogni con amore lasciateli andare questo è l'invito da parte dell'arcangelo eh, Michele ok comunque assolutamente qua si parla anche di, mh, di un aiuto inaspettato quindi è possibile che alcune persone vi aiuteranno nel vostro viaggio vogliono unir, unire le vostre le intenzioni, l'unione degli intenti. No? Ne parla Fabio Marchesi, ne parla anche, eh, come si chiama l'autore di Pensare Chi te stesso? Napoleon. Napoleon Hill. parla della comunione degli intenti, l'unione dei cervelli. E alle volte lavorare in team con le persone giuste può accelerare il raggiungimento del vostro sogno del vostro obiettivo e questo vi porterà magari dovete state per incontrare qualcuno che vi aiuterà nei vostri progetti e magari questo accelererà il raggiungimento dei vostri sogni quindi focalizzatevi nel positivo e le cose più belle stanno per arrivare benedite tutto e tutti va bene? Eh, assolutamente. Ehm, anche le sfide, anche quei piccoli problemi possono essere utili nel raggiungimento dei vostri sogni. Se avete un'attitudine giusta, un'attitudine un'attitudine vincente, rimanete focalizzati nel vostro progetto, il vostro progetto si manifesterà e ringraziate per il momento presente, ringraziate per il viaggio che state, eh, diciamo, che state vivendo in questo momento, cercate di vivere il presente, ok? Bene, Alberto? Bene, allora qui vediamo un po' con che ordine andare, perché come al solito... C'è una logica, ma naturalmente sapete anche voi, no? che un po' come il tempo, non è lineare ma è circolare, quindi certo. a me delle volte anche da buon in contrario, mi, pi mi piace un po' andare di qua e di là senza seguire l'ordine normale, chiamiamolo. Allora, beh, natura generosa l'avevamo pescato anche poco tempo fa, solo che era nel mazzo in inglese, quindi comunque naturalmente il messaggio è sempre quello, per cui... Eh, Insomma, lo sappiamo, io non, non smetterò mai di dirlo, non mi stufferò mai di dirlo che la natura, che madre terra, è assolutamente il bene più prezioso che abbiamo, ce ne stiamo rendendo conto in questi momenti, e ci consente veramente di ridefinire le nostre priorità e proprio di, di, di connetterci. No? Quindi, cosa succede? Che praticamente c'è una bellissima frase che aveva detto qualcuno. E cioè che qualunque cosa tu vuoi desiderare, ti immagini, eccetera, sappi che la natura l'ha già creata. Cioè, come dire, nessuna cosa è troppo grande. Non aver paura di sognare in grande. Non aver paura di pensare, ma sì, quella cosa lì, ma figurati perché magari una cosa troppo astratta, è impossibile. Sappi che Dio, la natura, l'universo c'è già a qualche livello. Quindi non ti devi inventare nulla, credici cerca i vari tasselli, inizia ad informarti, fai naturalmente un percorso, non fermarti alla prima cosa, ma abbi fiducia perché quella cosa lì c'è. Dove essere anche la cosa più assurda, anzi meglio, meglio, come dicevo anche l'altra volta, c'è bisogno di cose grandi, cioè, non, per carità, questo è il periodo di, di tanti che si buttano sulla consegna di cibo, faccio per dire, c'è bisogno anche di quello, ci mancherebbe... Però, naturalmente, se uno ha in mente altre cose, è giusto che lo faccia. Non è che uno dice, "bah, adesso tutti fanno quello, oppure... eh? No, cerchiamo di fare quello che ci sentiamo. E, um, pausa di tranquillità, naturalmente anche questo è molto legato alla natura. Cioè, io personalmente, ogni volta comunque che faccio una passeggiata a piedi, piuttosto che prendo un mezzo, mi cade sempre l'occhio sulla natura, c'è poco da fare, magari guardo anche chi c'è, per carità, però... Cioè, chiunque abbia la fortuna di aver sotto casa anche solo un triangolino di verde è, è sempre una persona privilegiata, dopo, insomma, eh, vale la pena di fare anche dei chilometri, secondo me, per stare in mezzo al verde, perché comunque quello che ti dà la natura non, non te lo dà nient'altro, sì, poi. Mm, non lo so, ci sono tanti video su YouTube per carità rilassanti, ci sono tante modalità, però la natura è la natura, se tu vai in mezzo al verde, se vai sotto un albero, se annusi un fiore, se fai una passeggiata col cagnolino, se stai al sole, sono tutte cose che sono gratis e sono naturali, cioè è difficile trovare qualcosa che possa darti le stesse sensazioni, quindi insomma giustamente facendo questa pausa uno eh, può fare chiarezza, può un attimino cercare di, di comprendere più in profondità delle cose cioè noi siamo reduci da un seminario di due giorni molto intenso io personalmente devo dire che se non ci fossero state le pause ogni tanto non dico che sarebbe stato noioso o pesante però cavolo sarebbe stato... Un bel tour de force, cioè, nel senso, parlo un'ora, dieci minuti di pausa, parlo un'altra ora, dieci minuti. cioè, le pause sono sacri, silenzi, ma in tutto, nella musica, in qualsiasi cosa. cioè, è fondamentale. Uno magari eh, può dover fare delle cose, magari la tentazione sarebbe quella di fare cinque ore filate. Secondo me, non c'è cosa più sbagliata. cioè, ogni tanto qualche minuto comunque bisogna prenderselo che tu sia davanti al computer che tu stia facendo una cosa manuale lo so che spesso ci sono dei tempi, delle scalette però bisogna trovare degli spazi per le pause è troppo importante dopodiché giustamente anche il lavoro concreto ci mancherebbe altro perché è sempre un equilibrio essere, fare, pregare, agire no eh... Qui naturalmente è giusto pregare, sacrosanto, è giusto avere dei sogni, altrettanto sacrosanto, anzi guai a chi non fa queste cose, agisce e basta, ma naturalmente poi c'è la parte appunto concreta, cioè se io desidero rendere il mondo un posto migliore, desidero essere un operatore di luce, piuttosto che, è normale che dovrò compiere anche delle azioni quotidiane, cioè. Voglio dire, dovrò fare del lavoro su di me, dovrò contattare delle persone, dovrò cercare, non lo so, io un, uno studio in cui esercitare. Ci sono una serie di passi, naturalmente, da fare. L'importante è, naturalmente, non, anche qui equilibrio. Non fare troppo poco, non fare troppo. Non strafare, però non prendersi neanche delle pause di riflessione enormi. Cioè, la cosa migliore sarebbe giorno dopo giorno fare pochino. E il mio suggerimento è quello di andare anche qui io cerco sempre di andare un, un po oltre in ogni cosa di andare oltre anche l'azione stessa perché eh, si parla sempre tanto di agire è vero è ovvio che la vita è fatta di azione se tu non agisci non vai da nessuna parte non è che basta solamente la meditazione però anche l'azione stessa deve essere un'azione Molto partecipe, molto nel flusso in modo tale che tu vai oltre, cioè che sia lavare i piatti, che sia uscire a fare una passeggiata, che sia fare un trattamento di guarigione ad una persona, tu devi cercare di fare in modo che questo atto, dal più banale al più elevato, comunque ti porti in qualche modo oltre il presente, cioè sei ancorato nel presente ma vai anche oltre. Cioè, lo so che eh, no, non è semplice, perché detta così sembra una roba metafisica, però vi assicuro che una volta che voi qualunque cosa facciate, dai lavori in casa alle cose più importanti nel vostro lavoro, bisogna cercare proprio di attribuire un significato che vada oltre, no? Ne abbiamo parlato tante volte di questa cosa. Cioè, uno può fare anche il cameriere e dire, vabbè, lo sto facendo e magari ti verrebbe da farlo in modo un po' così, perché speri in altro, invece tu cerca di farlo bene, perché c'è c'è molta luce anche in un lavoro del genere, sì, più, certo. cioè in qualsiasi lavoro c'è, perché comunque tu parli con le persone, è un lavoro di servizio, da cosa nasce cosa, come dicevano le carte, tu magari puoi trovare un, in un cliente un maestro, cioè può succedere di tutto, non è che le cose succedono solamente quando tutto. avrai il lavoro dei sogni, magari fra cinque anni, quindi cerchiamo veramente di sacralizzare ogni singola cosa che facciamo, e sempre senza aspettativa, naturalmente. In effetti in questa immagine c'è eh, una figura che sta suonando, no? cosa più della musica, ti fa sentire nel presente ma ti fa anche andare oltre, no? ti senti proprio c'è cioè, un linguaggio universale, ti senti connesso a Dio, cioè, insomma, ci sono stati nella storia, se pensiamo alla musica classica, se pensiamo a un Beethoven, un Mozart, se ne parlava anche ieri nel seminario, delle figure veramente che fin da piccole sono state proprio instradate in questo percorso incredibile e proprio era la loro strada, ma hanno fatto delle cose incredibili, Beethoven addirittura era sordo, Mozart aveva una personalità dolcissima, c'è cioè, ognuno con la propria modalità, però veramente hanno, hanno elevato molto. Sì. Cioè, sono proprio delle figure veramente che sono degli esempi incredibili. Dopodiché gentilezza, perché naturalmente anche questo è un aspetto molto importante nella vita di tutti i giorni, comunque essere gentili, perché naturalmente ci saranno momenti più semplici, momenti meno semplici, vado per strada non tutti sono simpatici insomma, sappiamo quello che accade però cerchiamo sempre di benedire di perdonare comunque di vedere le cose come delle sfide positive di essere grati avere il cuore aperto questa carta parla de, delle mani sì, un angelo con le mani le mani sono vicine alle braccia e al cuore no? quello che tu fai con le mani è molto legato a come ti senti tu cioè le mani eh, banalmente possono servire per abbracciare per fare qualcosa di manuale e come purtroppo possono essere fatte anche per fare cose brutte naturalmente, l'utilizzo dipende da come ti senti tu, da, da, sì, da quello che hai dentro, da quello che vuoi fare, ma sono, sono uno strumento assolutamente incredibile, le mani, pensate appunto a un lavoro di guarigione piuttosto che una persona che fa il pane, uno che lavora, che fa il giardinaggio, voglio dire, eh, insomma cerchiamo cerchiamo di usarle bene eh, con le nostre mani sicuramente anche in questo periodo fare cose manuali anche un po per staccare dalla mente può essere molto utile il viaggio tutto è viaggio e eh, questa carta sicuramente dice due cose molto interessanti cioè la prima che puoi come dicevamo anche prima che puoi trovare aiuto in posti inaspettati e quindi torniamo al discorso mm, sì, di non avere aspettative, ma allo stesso tempo anche di essere convinti che può succedere di tutto in qualsiasi posto, cioè non ci sono situazioni speciali, persone speciali, in un certo senso sì, ma allo stesso tempo tu puoi trovare delle persone su cui non metteresti una lira che ti stupiscono puoi trovare, cioè il fiore di loto nasce dal fango, quindi tu puoi andare in una zona che dici, mamma mia, abbandonata, inquinata, che ne so, e magari trovi una persona o trovi un cartello che ti accende una lampadina. E il secondo messaggio è quello di focalizzarsi su eh, a cosa siamo arrivati finora e non tutto quello che manca, perché quello che manca, cioè abbiamo tutta la vita davanti, quindi cosa vuol dire? È un'opportunità quello che manca, è come bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto. Sì, ho ancora tanto da fare, certo, nessuno nasce imparato, è un viaggio continuo, pieno di insidie, c'è sempre da imparare e da ripartire. Però intanto magari mi do una pacca sulla spalla perché sono arrivato fin qua e non è da tutti. Ho affrontato tante sfide, oggi sono diverso da ieri e domani sarà ancora meglio, quindi il focus è sempre sul viaggio. Cioè, lo so che non è semplice perché tante volte magari anche quando mh, si è magari un po' invischiati o si ha un piano molto grande, si sempre molto proiettati verso il futuro, però le azioni vanno fatte un passo alla volta. Cioè, io vorrei già idealmente avere la casa dei miei sogni, essere in uno studio mega galattico. ma in questo momento può essere che devo semplicemente fare delle cose burocratiche, faccio per dire. Però le cose noiose tante volte servono, per esempio. Mm -hmm. No, cioè, adesso mi viene un esempio non bellissimo, però tempo fa c'era il periodo del Covid in cui c'erano molti casi e la gente non capiva che o doveva uscire meno o doveva mettersi la mascherina eccetera allora è arrivato un messaggio un po forte ma anche abbastanza giusto che diceva preferite essere annoiati o rischiare di essere intubati cioè piuttosto di rischiare il dolore di rischiare qualcosa di negativo piuttosto è meglio annoiarsi tra virgolette magari dico beh vabbè meglio non uscire meglio non frequentare 50 persone magari leggo magari faccio qualcosa in casa cioè, questo è molto importante. Ci sono persone veramente che in alcuni periodi hanno fatto dei lavori noiosi, ma magari con questi lavori ci hanno campato la famiglia. Cioè, quindi non, non sottovalutiamo questo aspetto. E subito dopo c'è la prosperità, non a caso. Anche qui focalizzati sul positivo. Più ti focalizzi sul positivo, più te ne arriverà altro. Perché è come se l'universo dice, ah, che bello, sei contento per quello che hai, allora te ne do di più, hai 10 euro, te ne do 20, te ne do 50, se invece, ah, solo 10 euro... Ah, oggi piove, ah, ho pochi contatti eh, con, con quell'approccio lì non ti può arrivare altro perché se tu non sai gestire bene il poco figuriamoci con il tanto cioè i soldi per esempio su un amplificatore cioè quello che tu pensi con pochi soldi faccio per dire si amplifica con più soldi e naturalmente, eh, sì, questo, questo riguarda un po' tutto, no? qualsiasi cosa, quindi la meditazione del grazie potrebbe essere molto utile, naturalmente tutto parte dalla mente, è ovvio, la mente è fondamentale, cioè quindi cerchiamo anche qui di immaginare cose positive, di vedere le cose prima, di anticipare, di pianificare, cioè ci sta anche l'improvvisazione, eccetera, però cerchiamo anche di, come dire, di non essere nel compulsivo, di non essere della serie, ma vediamo oggi cosa fare, di avere in testa un minimo, una scaletta di quello che vogliamo fare, no? Mezz'ora attività fisica, un quarto d'ora chiamo Maria che non la sento da un po', dieci minuti, meditazione, eccetera. Dopodiché, ah, è interessante che ci sono delle rane in questa figura, mm. perché la rana a livello sciamanico rappresenta la purificazione emozionale, no? a casa, a Verona, ogni tanto capita, magari in momenti, non so, di umidità, magari si è dato da bere in giardino ha piovuto, salta fuori la classica rana, che a parte essere un animale bellissimo, indica proprio la purificazione emozionale, no? Elemento acqua. Dopodiché, andiamo al mazzo d'Arcangelo Michele, abbiamo... Questa situazione è già risolta, che insomma è sempre un messaggio che sembra banale ma non lo è, cioè quindi comunque... Tranquillo, perché sappi che a prescindere da quello che sta accadendo nel presente, dalle preoccupazioni che tu puoi avere, sappi che a qualche livello, nel mondo che ieri nel seminario si diceva, il mondo speciale, mondo ordinario, mondo speciale, nel mondo speciale la cosa è già risolta. Ovvio che in questo mondo è un po' diverso. Ahimè, non siamo ancora nella 5D, eh, non siamo ancora nella Nuova Terra, in un certo senso sì, ma la situazione è già risolta. Qual è la tua perplessità? Sappi che la situazione è già risolta, non ti preoccupare, è solo questione di tempo. Tu stai sereno, intanto fai delle cose, vedrai che il tempismo divino pian pianino si eh, integrerà col tempismo umano. Gli angeli vegliano sui tuoi figli, altro aspetto che, insomma, eh, spesso, chiaramente, possono essere figli, nipoti, per chi non ha figli, possono essere, sì, nipoti, insomma, mh, cagnolini, eccetera, mh, persone di cui ci occupiamo in senso lato. Tante volte, soprattutto magari quando si proviene da, da retaggi, di famiglie pro, pro, pro, protettive, si tende sempre a essere molto, sì, premurosi ma quasi schiaccianti. Cioè cerchiamo anche di fare in modo che il cagnolino piuttosto che il nipotino facciano anche la loro strada. Non è che dobbiamo essere sempre lì, cioè ci pensa Dio, ci pensano loro, cerchiamo di essere nella fiducia, no? Perché delle volte uno essere troppo protettivo rischia... Cioè che dopo magari il bambino, che è una creatura fragile, no? i primi anni di vita, magari delle volte gli fai tu le cose, per carità gli le spieghi, ma dopo lasciagli anche l'opportunità di fare lo sport che vuole, di fare di sporcarsi le mani per terra, perché altrimenti se è tutto un no, se è tutto, ti spiego io, sei troppo piccolo, è chiaro che poverino questo si sentirà un po' no? in difetto, si sentirà, crescerà, non sono abbastanza, tutte queste cose qua. Quindi sappiate, sappiamo che comunque c'è la protezione dall'alto, non preoccupiamoci, facciamo la nostra parte, ma lasciamo fare a Dio quello che è riservato a Dio. Concentrati sulla tua salute perfetta e divina, molto importante, quindi eh, alimentazione, esercizio fisico, eh, se vado in un posto a mangiare qualcosa, perché in quel momento lì ci sta anche di, di mangiare fuori, non dico che uno deve, come dire sempre mangiare a casa non ci sono le situazioni perfette però magari cerco di andare in un posto possibilmente che non sia classico fast food non voglio stare qui a fare nomi pubblicità nel bene e nel male e magari se mi viene la tentazione di bere una bibita bevo acqua bevo l'aloe cioè cerchiamo di concentrarci su cose che ci fanno stare veramente bene ma non un po' bene tanto bene di puntare in alto no qual è la cosa migliore da bere da mangiare qual è il posto migliore zan, zan, zan vado lì perché secondo me lì c'è il prezzo giusto, è un posto che ci tiene eh, all'ambiente, eccetera, vado lì. E, e dopo non dimentichiamoci comunque che la salute perfetta e divina è un diritto, ma è una cosa normale, naturale. Cioè come dicevo nell'ultima lettura, se sei estitico non è normale non accettarlo, cerca di fare qualsiasi cosa per andare oltre con prodotti naturali, piuttosto che con l'esercizio, piuttosto che con le preghiere, perché significa semplicemente che stai trattenendo qualcosa. Se voi conoscete la metamedicina, per fare un esempio, sapete che dietro ogni sintomo, dal più banale al più tosto, c'è sempre una spiegazione. E quindi prima di ricorrere a eh, terapie magari non, non molto, cioè, molto invasive, eccetera, cerchiamo magari di pensare a cosa possiamo fare prima di andare dal dottore di turno, cioè non voglio sminuire la medicina tradizionale, ma siccome noi siamo in un mondo che viene definito alternativo, ma in realtà alternativo non è, e di fatti tu prima facevi l'esempio dei grani antichi a livello di alimentazione, ma anche in questo mondo si sta scoprendo che tante cose ci sono sempre state, adesso vengono fuori così, ma ci sono sempre certo. state, semplicemente prima per una serie di ragioni magari non apparivano, quindi noi cerchiamo di fare affermazioni positive anche, cioè, prima di preoccuparci no, per ogni H, io ho una salute perfetta, io sono in forma, io sono tonico e vedrete che eh, questi sintomi potrebbero anche andarsene da soli semplicemente perché avete installato questa nuova convinzione positiva dentro di noi, il lavoro allo specchio, tutti i giorni ovviamente, perché se per anni hai avuto un dialogo interiore negativo, normale che adesso devi sostituirlo con un dialogo positivo. E... Non è detto che ci vogliono sei mesi, ma non lo fai in un giorno, almeno un mesetto, to, come minimo. Usa l'immaginazione e visualizzerai la risposta. Anche qui ne parlavamo anche in questi giorni al seminario, perché saltano sempre fuori i famosi aforismi no? che aiutano sempre molto. Classica frase di Einstein, la logica ti porta da A a B, ma l'immaginazione ti porta dappertutto. Perché? Perché l'immaginazione è creatività. Quindi la logica ti dice eh, devo andare a Roma prendo il freccia rossa perché risparmio tempo perché costa il giusto eccetera la creatività ti può dire vabbè adesso mi viene in mente un esempio a livello di trasporto sto pensando ad altre cose ma la creatività ti, ti, cioè fai uno sforzo interno no cioè ti vengono delle idee non è la classica cosa sì che può essere logica ma può essere anche limitante quindi a prescindere dall'ambito l'immaginazione è un dono, l immaginazione è magia, no, la magia è immaginazione. Metodo quotidiano. Ogni giorno mi immagino, visualizzo la giornata ideale. Come deve essere la mia giornata ideale. Io ho vestito così, che incontro persone sorridenti, eh, eccetera. Più ci sforziamo di fare questa cosa, più queste cose è, è, era capitato anche nella scorsa lettura, no? Che c'era. La, la, il processo ideale no, delle cose che avvengono succede veramente, cioè capita anche noi nel corso delle giornate, capita che magari c'è il giorno che è fisiologico, siamo umani, non siamo perfetti ti dà fastidio che entri in un posto in cui ci c'è cioè il 90% senza mascherina Il giorno dopo magari non ci pensi più, hai pregato, eccetera ti sembra che abbiano tutti la mascherina, non ti dà più fastidio chi non ce l'ha cioè, cambia tutto sta a noi, no? Eh, l'immaginazione ovviamente deve essere un'immaginazione positiva banale da dire cioè non è che mi immagino cose negative cioè se in questo momento la mia preoccupazione è sul lavoro è sul mondo futuro eccetera mi immagino che cioè, ma sono anche cose logiche in realtà cerchiamo di integrare la logica e l'immaginazione la, la mia immaginazione mi porta a pensare che le persone ci uniscono perché è una cosa pratica che ha senso ha senso dividersi secondo voi in questa fase Secondo me no, cioè eh, sicuramente ci saranno esperienze diverse, non è che dobbiamo trovarci necessariamente solo fra operatori di luce, possiamo conoscere anche ingegneri, economisti, teologi, quello che conta è dove vogliamo arrivare insieme, vogliamo unire le forze o vogliamo che ma, tu ti occupi di quella roba lì, ciao, io invece faccio questo e ognuno rimane ne, ne, nella propria torre d'avorio, no, cerchiamo. Io me la sono sempre immaginata questa cosa, è già successa nella storia con le teorie economiche, adesso sta avvenendo, io lo sto vedendo concretamente ed è una cosa bellissima. Dopo anche qui dipende sempre dalla prospettiva che uno ha, cioè eh, un ex politico si occupa di ambiente piuttosto che ah, uno può dire ah però quello lì ha cambiato dieci partiti, io non mi fido, questo qua non farà mai la rivoluzione. Con un approccio così, secondo me, non si fa da nessuna parte. Gente che ha cambiato casacca, che ha cambiato idea in generale, ce n'è. Io sono il primo che ha cambiato idea un sacco di volte. Qualcuno diceva: Solo gli stupidi non cambiano idea. Insomma, se quella persona lì comunque è effettivamente cambiata, ha compreso delle cose, ha degli ideali alti. Allora cosa fai? Tu non vai a parlare con, eh, di una cosa enorme, con un ex satanista che però magari ha cambiato idea, adesso è diventato super illuminato solo perché una volta era di quel mondo lì. E eh beh, allora ragazzi, questo significa essere ancorati al passato, significa non dare delle possibilità. Secondo me è una cosa cinica, quindi se uno ti dimostra concretamente che è cambiato, che può, che si merita, tra virgolette, la, la tua fiducia, cerchiamo di essere sempre aperti, no? Ecco, credo che sia una chiusura di lettura molto interessante questa, perché ci dà proprio prospettiva, ci fa sentire tutti uno, ovviamente, nella luce. Direi. Questo, questo va da sé che comunque ci sarà poi, prima o poi, una separazione fra luce e oscurità e non un'integrazione, cioè sono, sono due cose esatto, diverse. Esatto, esatto. Benissimo, e questo lo dice sempre l'arcangelo Michele, se vi interessa potete ascoltare il processo del perdono dove, dove ho canalizzato proprio prima dell'arrivo del, della pandemia eh, quello che, che sarebbe arrivato eh, e che sta arrivando, ossia la, la divisione tra l'oscurità e la luce. E diciamo che questa cosa la stiamo vedendo in maniera sempre più evidente ok chi ha occhi per vedere vede chi ha orecchie per sentire sentirà io la vedo così cari anime infinite abbiamo concluso la nostra lettura angelica volevo ricordarvi che anche se siamo a londra eh, possiamo lavorare al telefono tranquillamente quindi si sì, fanno le letture angeliche normalmente con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo michele ci occupiamo anche di facilitare il logo sealing che è una modalità di guarigione potentissima che si avvale del potere della parola, dove è possibile recuperare tutta la tua energia vitale, il tuo potere ed eliminare le paure, le emozioni negative, i traumi del passato, sentimenti di vergogna, di paura, di giudizio, di rabbia, tutto ciò che è ego è possibile trascenderlo grazie all'utilizzo di questa tecnica potentissima ed è possibile anche riprogrammare il subconscio, per riallineare quella che è la tua parte umana alla tua parte divina, adesso dopo questo video ne faremo un altro dove parleremo di questo, quindi vi invitiamo ad ascoltarlo eh, e poi ehm, volevo ricordarvi che ehm, il, il mese prossimo, eh, novembre, Metà novembre, il weekend del 14-15. 13-14 novembre ci sarà il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce. Quindi, se volete imparare ad accedere a questo nuovo livello di guarigione. Eh, ricordiamoci che la luce informa, la luce guarisce, la luce riporta al riequilibrio nelle cellule quindi anche a livello fisico ma anche a livello eterico e spirituale quindi è una guarigione in tutti i livelli fisico, mentale, emozionale e spirituale si ritorna all'equilibrio in livelli diversi, in momenti diversi e secondo la volontà della tua anima quindi tu puoi accedere a questo seminario, vuoi imparare a raggiungere questo livello per te stesso per guarire te stesso per guarire gli altri per guarire il pianeta per guarire i tuoi animali eh, veramente è un'esperienza un meravigliosa e poi queste frequenze resteranno con te per il resto della tua vita è possibile eh, imparare a, a ricevere l'energia a sentirla e poi quando finirà il seminario io sarò in grado di eh, continuare a facilitare la guarigione sugli altri la risposta è sì ricordiamoci che le frequenze non conoscono il tempo e lo spazio, lo trascendono, quindi è possibile attraverso un video, attraverso una foto, è possibile anche non, anche semplicemente conoscendo il nome e il cognome di una persona senza fisicamente averla mai vista, è possibile trasmettere queste frequenze, quindi prendete in considerazione, potete prendere in considerazione l'eventualità di partecipare a questo meraviglioso seminario o meglio webinar da casa ok per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi io vi abbraccio noi vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima a presto a ciao, tutte, ciao ciao, ciao.